Ciao a tutti, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un bellissimo appartamento di ampia metratura a Roma Nord, zona Farnesina, esattamente in via Nemea. Appartamento posto al secondo piano di una palazzina in cortina, ma con affaccio da terzo piano quasi quarto. Ha una quadrupla esposizione e risulta molto silenzioso e soleggiato. Dall'ingresso principale è possibile accedere al salone triplo, suddiviso in un'area conversazione e in un'area sala da pranzo servito da un balcone. Attraverso un disimpegno, raggiungiamo una cucina abitabile dotata di ripostiglio, nel quale è presente all'accio per la lavatrice e la caldaia alimentata a gas, essendo termo autonomo. accediamo alla zona notte nella quale sono presenti tre camere da letto e tre bagni in particolare abbiamo una camera singola con bagno in camera con bagno in camera e cabina armadio sempre nella zona notte è presente un terzo bagno tutti i bagni sono con finestra Il mobile risulta in perfetto stato essendo stato ristrutturato di recente ed ha dotazioni di ottimo livello, tra le quali annoveriamo la porta blindata, l'aria condizionata, infissi di ultima generazione con vetrocamera e le serrande elettriche. Completano la proprietà una cantina. È un posto auto nel garage dello stesso palazzo raggiungibili al piano interrato direttamente con l'ascensore. Particolarmente panoramico grazie ai grandi affacci nel verde e alla sua quadrupla esposizione. Abbiamo visitato un bellissimo immobile di ampia metratura posto al secondo piano con affaccio da terzo piano e mezzo con quadrupla quadro a esposizione. L'immobile ha una superficie commerciale di circa 190 m2 e di categoria catastale A2 ed ha una rendita catastale di euro 2.242,74 centesimi. Risulta molto silenzioso e particolarmente soleggiato. Per vedere foto, video e planimetria di questo appartamento puoi visitare il nostro sito www.lrmobiliariaroma.it e seguirci anche su tutti i nostri canali social sul canale YouTube. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani.